Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 Siamo trovati su uno Allora, in questa parte dobbiamo fare Volleyball Nella scorsa abbiamo fatto... dettagli, dettagli Sì, non ti preoccupare Volleyball, goditi una bella partita a pallavolo Cerca di fare punto, metti a segno una schiacciata O esegui un salvataggio spettacolare Che vale la vittoria per la tua squadra Sei tu a dettare il ritmo del gioco di volley, in Volleyball La qualità del capitano Ah, in qualità di capitano, guiderai i tuoi compagni di squadra in un concitato set di riscaldamento e poi in una partita vera e propria Con tutte le regole dello sport reale che entreranno in vigore ai tempi dell'uscita del gioco Se hai il servizio e vinci lo scambio ottieni un punto, la prima squadra raggiunge 15 punti vince il set E a quella, no, è quella che si aggiudica 3 set vince la partita come vedete ci ho giocato solo due minuti No <ride> Sì, tempo di gioco, due minuti shh, Se quando servi la palla colpisci la rete Il servizio parla, passa alla squadra avversaria Premi B per fare un muro con i tuoi compagni di squadra Poi contrattacca. Esegui finte schiacciate e fatti strada verso la vittoria Ok, di sicuro io non ho capito niente come vedete una bella Di chi era questa. Di quel gioco era questa canzone? Mi sa di. No, uh, dodgeball. Di perché. niente. Io non ho fatto nulla, eh. Sì, questo è il trailer, vedi? Game. Uh, game. Facciamo il training? No. No, game. Game. Uh, Unione Sovietica. Devo, no, devo giocare con l'Unione Sovietica. <ride> Subito. Don, hai messo donne. Um, ok. C'è un due player man. No, hai messo un player man. Noi siamo due uomini, quindi giochiamo come... come perché giochiamo. io posso essere solo queste squadre? Ma. Perché sì, io posso essere Stati Uniti, USSR. Niente, lo sono già io. Beh, non puoi. <ride> sì, posso, vedi. ma io faccio la Cina che è comunque... Siamo comunista per... in sì, questo periodo. No, in realtà è ancora comunista. Sono un po' di meno. Poi c'è Cuba, c'è il Giappone, Brasile, Corea del Sud e Tunisia. Per quale motivo Tunisia non lo so. Comunque vabbè, si è messo l'Italia? Perché non c'è nemmeno la Francia o l'Inghilterra, vabbè, lascia stare. c'è un cacchio. Eh sì, vabbè. Un controller collegato, what? Sono due. Sì, è tutto pronto. Me <ride> <Ding, ding, ding. ride> <ride> vai! Come si batte? Ok? No, non l'ho nemmeno toccato. Non ho capito nulla. <ride> Yeee, yeah, punto per me. Wow. US Sarcina 1 0. Signori, 2 0. Yeee. Yeah. Wow. <ride> mm. <ride> perché? Ma vincere sempre tu perché non, yeah. non... a contrattaccare. LOL <ride> XD. Peccato. L'ha presa, signori. No. Mi <ride> è mancato. Ops. Yay. Oh no. Un punto. Anzi, non hai fatto punto. Io. Sì, lo so. Ma no. no. Come avete fatto? Sì. Non avanti. bello <ride> perché perchè tu non devi muovere i giocatori, i giocatori si muovono da soli io eh. mica lo ho mossi la, appunto oh. XD ah non posso fare il muro da fermo è vero che stupido you are stupid man dai dove, doveva funzionare più, più che il muro poi è una schiacciata tu vuoi fare il muro invece di schiacciare? Non, non si può schiacciare in questo gioco Sì che si può ha detto, eh, me ti so ha detto metti a segno una schiacciata Sì, pure le finte non si possono fare alluia yeah. Yeah. nooo intanto non... non mi dà neanche il punto non eh, lo so perché sei scarso oh no 1 1 1 Perché si muovono così i giocatori? Oh, non lo so sono arrabbiati con gli altri giocatori oh no He's Points Sì ma co- Cool Ma poi tutte le In questi giochi tutte le nazionalità hanno le, le stesse persone uguali. Quello era fuori comunque. Tranne il pubblico che è una nazionalità a parte che sono tutti vestiti bianchi con i capelli neri. Sei riuscito a mandarla a un ciclo. No! Yeah, sono pro No, sei un abbo sei un nubo No, si sch. Yeah. se la prendevo ti. ti, ti facevo un bel punto. Non ti preoccupare Marco, siamo.. <ride> Perché? Yeah. Perché stavo muovendo due persone contemporaneamente? Tecnologia bellissima del mess. Boom! Schiacciata! Voi muovitevi! <ride> I bicchialli! yikes Signori, ora si Yoink! Non è fuori. Sì, ma voglio capire quanto tempo rimane. E quanti punti rimangono. Cioè, mi sa che vinciamo. Ah sì, vince a ben, a 15. 15. No, 15, 25. C'è cioè, scritto 15 nelle come regole. Nelle ah. regole, ah, okay. nel coso lì. Nella, nella, nella descrizione. Vedi che è meglio leggerla. Io non so perché. <ride> non, non mi fa nemmeno vedere l'ombra della palla. Come sarei. Come tu farei fare a vedere. Non puoi fare i muri, non devi fare La i muri. Ma schiacciata! Non con... è comunque una schiacciata! Sì. tutti i comandi sono a... Uh. Vedi? Why? è fuori. Perché? No, non è fuori. Sì. I love myself. Yay. Yeah. Vai, vai, vai, vai. Yay. Oh no. <ride> Perché? <ride> Perché? Vai, dai, devi cosa? muoverli, devi muoverli. E che ne so, io una volta mi fa muovere quello di dietro, una volta mi fa muovere quello di avanti. Ma appunto! È orribile sto gioco. Sì! È impossibile! Devi, devi avere una precisione millimetrica! I know! LOL! Yay! Per, ma stavano due persone! E non sanno prendere una palla! Io <ride> clicco tutti i pulsanti che posso. E quelli che fanno, e quel che quel che fanno! Quel che fanno niente, non fanno niente! Non ti arrabbiare, sono giochi del Nels che fanno schifo! Dio Santissimo! Muro, muro Bravo! Stupido! Cioè, ma vedi! Ma vedo il tizio fuori! Cioè vedi che cosa devo fare io per muoverli? Ho vinto! E ora si cambia pure il setch, certo! Ma dobbiamo rifarci questo schifo un'altra volta! Inizio io stavolta. Mamma mia, io odio questo rumore ora. Guarda, Guarda e ora si tuffa pure, certo. Si riesce pure a tuffare, il ragazzo no. ragazzoli, eh. Sono tutti morti. felici Perché? Perché? Perché? Signori, la schiacciata. Uh, cosa hai fatto? Un bel muretto. <ride> Chi è quel tizio là sentito dietro? Yay! È l'arbitro che sta cagando. Yay! Yay! Yay! No! Yay! Io ho premuto! Vai ragazzi! Cosa? È fuori! Ma perché? Sì! Perché? Come si fa a regolare la potenza? Non ti dice nulla! Non ti dice nulla! Tutto. Ci fosse <ride> un tutorial per i comandi! Mai sia eh Nintendo! Mai sia un tutorial! Nei giochi vecchi! Oh. Guarda! Non fanno nulla! Non li hanno neanche aggiustati questi giochi! Con il Pokémon rosso di del, del, del della virtual console del 3DS. C'è ancora un casino di bug, puoi avere missin no? Boom! Eh, mio, un casino di, di. bug. Questo dovrebbe essere palavolo professionale. Come no? Sono tutti un branco di nabbi. Sanno malapena cos'è il palavolo Ah, è vero, non posso colpire <ride> due volte. No? Con la stessa persona. Cioè però pure tu eh Mamma mia Cos Perché Cos'è successo? Perché è passato a te il punto Vai vai vai Io non ho Non puoi colpirlo questo... con la stessa persona Ho capito Io pensavo di poter... Di poter comandare quello lì in fondo Lo so Vai vai vai, vai. Cioè vedi cambia persona cosa non lo Cos successo Cioè un momento comando quei due centro e in basso e poi comando centro e in alto per qualche motivo <ride> perché al gioco in gote capito? guarda ma ho pure fatto bene. mi ha mandato il pu punto senza che la palla fosse sì. arrivata io l'ho presa la palla eppure vedi io prendo la palla che cosa fa? madonna mia che gioco È eh sì certo perchè io dovrei saperla prendere quella capito? <ride> che ha scorreggiato vedi non va stanno un millimetro dalla palla e non la prendono. poi si tuffano quando vogliono loro hai capito no e eh no lo so e eh lo so no e eh lo so eviamo ieri <ride> basta che la mandi direttamente col centrale <ride> Sono tutti arrabbiati con il battitore, pure il battitore stesso. Devi mandare così. Non va, non va, mi fa controllare uno a caso dei due. Io non so quale so, cosa... Devi, devi, devi... Cioè vediamo, me ne fa controllare quattro insieme. Cioè mi devi spiegare, mo come cacchio funziona qua. Oh. Eh sì, certo. Ho vinto. Io l'ho presa, la palla è Abbiamo vinto del tutto? No. Perché? Oh, alla meglio di 5. Non è alla meglio di 5. Alla meglio di 3, scusa. No, se è alla meglio di 3 avresti già vinto. No, con... Te... No, non è così che funziona la meglio di 3. Vuol dire che alla se Amazon. tu vinci due partite di fila su 3, vuol dire che hai vinto. Allora alla meglio di 5. Se vinco tre partite no. di fila su cinque mm -hmm, no. 5 io te la faccio vincere, non mi va di controllare <ride> di continuare <la marca. ride> però sì, però pure loro però tu ma... hai detto ti lascio vincere ho allora, capito, ho capito, ho, capito ma ho, ho capito ma devo giocare pure non è che faccio così che bello che vedi il video che esce cosa batte in tagliato? perché cosa che sei stupido! Ma sei stupido cosa? <ride> che stanno attaccati alla rete! Cioè, vengono teletrasportati alla rete, mai visto? eh sì, perché pensavo che... Ah. Si teletrasportano per fatti loro. Ma che è normale? Palla volo, questo lo chiamo io taroc volo. Altro che... Eh sì, <ride> certo. Poi non è che si capisce chi è che prende la palla. Oh. odio quel suono. E questo. Dovrebbe essere tipo un fischio, ma non lo è. Come perché il punto fuoca l'ho presa. <ride> Hai visto pure che stava andando nel tuo campo. Cioè, mo... quello era fuori. Poi non si capisce o chi è che io devo controllare, o non è che si capisce, guarda chi sto controllando, centro e in basso a, a, a sinistra, ma chi, chi può capirlo? <ride> chi lo può capire? Guarda, ho quattro persone. Io lo capisco chi si comandando. Sì, come no? Quello a chi arriva la palla, a chi arriva la palla, comando. Poi il muro non funziona perché ti fa controllare tre persone insieme e non si capisce che, che deve fare il muro. Cioè io non lo so, veramente. Che cosa? Che problema sta? È che l'hai presa male, devi presione. Non avere una precisione. Sì, te, ti ho detto prima che è difficilissimo prenderla al volo. Devi avere una precisione millimetrica. Eh sì, perché le persone ce l'hanno, è vero? e eh, appunto, il gioco hai fatto male. Cioè, io non, non riuscirei mai ad arrivare a questi risultati, però. Ai livelli della Nintendo questo è più piu, piuttosto brutto. Come Beh, oh l'ho presa e dà il punto. L'ho presa e ti dà il punto. Oh. Pure Super Mario Bros, il primo, è, è molto meglio di questo gioco. Ma lì c'era pure la legge della fisica. Cioè nel senso che c'è il momento. Se tu ti metti a correre dopo, e fai un salto, vai lontano. Qua non c'è un bel niente, qua, qua c'è la fisica che se tu stai attaccata alla palla e prendi un, un, un, tutti i pulsanti possibili, immaginami, non va, non va. Ecco che fisca sta il suo gioco. Che le persone sono così controllate così. Che è successo? e eh, va. Yeah! Speriamo che sia la migliore di 3. Alla migliore di 5, dai. Yeah. Oh, alleluia. Yeah. Abbiamo sconfitto i comunisti. Mm. Siete anche voi comunisti, soprattutto in <ride> questa epoca. <ride> poi, poi, eh, mi per dire, sera, poi, poi mi devi dire che, che fair play è inizia a saltellare in dopo la vittoria. Mi devi mm. dire quale. quale palavolista professionista. No, no, no, no, no, Via, basta. Basta, no, un attimo, no. dammi, dammi cosa. Ecco. Lontano dagli altri giochi. <ride> oh mio dio! Quindi okay. la prossima parte di NSS saremo il 1 di luglio se ci sono degli arcade. Il mese prossimo. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!